Grazie e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi faccio prestare, apprezzare la BMW 320 Turbo, quella con il LAC Turbo difficile da guidare. Siamo sul Rayslum perché vi è piaciuto tantissimo lo scorso video, tanti commenti che ho apprezzato, questo video cerchiamo di fare un qualcosa di pulito, cercherò di farvi apprezzare un attimino lo sforzo che bisogna fare per guidare questo tipo di auto rigorosamente con il cambio manuale e anche fisicamente occhio perché questa curva è traditrice il Fabris facciamo la scorre gomme fredde ragazzi attenzione quando si riaccelera ragazzi perché il turbo lag o meglio il ritardo del turbo è veramente traditore e tanto fucsia per il fabbris è ben facile il primo giro l'ho fatto a due allora quindi... macchina qua non perdona come tutte queste della sua categoria tutte quelle della sua categoria mi richiamo all'ordine praticamente sempre per la, la frizione ragazzi